Grazie Presidente, è importante questa mozione perché intendiamo dare un impulso alla Giunta e quindi ovviamente anche all'assessorato su, su questo tema che sarà, è già oggetto in un certo senso della nostra proposta di revisione dello Statuto, ma qui parliamo di un aspetto un po' diverso. Eh, parliamo delle petizioni elettroniche, Presidente. Come sapete eh, oggi l'attuale Statuto di Roma Capitale e i regolamenti attuativi disciplinano le petizioni come strumento di partecipazione popolare eh, a seguito dell'entrata in vigore del codice dell'amministrazione digitale oggi le amministrazioni sono obbligate, sono tenute a far partecipare i cittadini attraverso eh, il web, attraverso l'uso delle nuove tecnologie quindi noi eh, con questa mozione, nelle more ovviamente del nuovo statuto che abbiamo eh, presentato, la, la proposta che insomma è ancora in itinere eh, che cosa chiediamo? Chiediamo che la Giunta, eh, tra poco insomma immaginiamo dovrà essere lanciato il nuovo eh, sito di Roma Capitale dopo che c'è stata anche l'attività di consultazione online, chiediamo che il primo strumento di partecipazione popolare che sia interamente digitalizzato siano proprio le petizioni popolari. È una priorità politica che questa assemblea e questa, con questa mozione noi stiamo chiedendo diciamo, alla Giunta e all'assessorato proprio per cominciare a digitalizzare tutto il procedimento di eh, presentazione, di sottoscrizione ma anche di lavorazione da parte degli uffici quindi fare in modo che anche dopo la, eh, il lancio diciamo, del nuovo sito di Roma Capitale questo strumento sia il primo tra tutti gli altri che sono contenuti nell'attuale statuto e nel regolamento, che sia interamente presidente digitalizzato. E questo può dare, modo, diciamo, a, e può dare la possibilità alla cittadinanza, ai portatori di interesse, e ai comitati, di poter presentare direttamente da casa delle posizioni eh, popolari. Questo è molto importante e chiediamo assolutamente anche che le opposizioni partecipino al voto perché è un elemento fondamentale per la partecipazione democratica all'interno di questa amministrazione. Grazie.